Hai detto che mi regalavi tutte le carte dei pappagalli Non è vero Me ne dai qualcuna per favore? No non te le regalo ma te le faccio vedere Guarda questo album non te lo posso regalare Perché c'è soprattutto un pappagallo mm. una, una volta avevo questa carta Ma non ce l'ho più perché l'ho scambiata Vedete questa carta qui Ma non ce l'ho più perché l'ho scambiata Ora... <ride> Che gioco stupido Ma che ci fai con tutte quelle carte Se non le puoi mangiare dalle a me che me le mangio! No eh, non, non è neanche uno. Qui non c'è nessun pappagallo. Mamma mia! Qui di pappagallo neanche. Quello verde! No questo non è un pappagallo. Eh. È un ragno che sembra la doppia bocca. Che paura, non lo voglio. No, infatti non voglio. Spinar... Spinacio. È uno spinacio. No, spinarco. Spinarco. È da carinissimo, no, a me piace. piace. Ah. Sì. che buoni questi capelli sembrano tanti eh. spaghetti eh, non si sarà che ho fame non, si non mi fa mai mangiare niente no qui non c'è nessuno signori qui veramente non si mangia mai mm. va bene abbiamo visto tutte queste carte e no, adesso che ci facciamo? ti devo far vedere il pappagalloso perché l'allo c'è un pappagalloso! Un pappagalloso, ma questo è veramente un pappagalloso. Ah, di dove? E poi c'è pure questo. Quale? Questo? E chi è? Si chiama Mamma mia Starabia! Mamma mia, già due pappagalli. Signori. Ora! Anch'io sono un Pokémon. Oh, guarda un altro wow, questo qui questo sembra un papero ducklet poi c'è pure questo ecco questo è un vero pappagalletto è sempre du eh. ducklet no. ducklet ducklet ducklet e ducklet un altro ducklet un altro ducklet guardatelo va Date Guardate. un altro ducklet du Mamma mia che bello! Eccolo qua! Ora un altro, eccolo! La prossima volta! Eccolo! C'è un altro qui! Ecco questo sì! Signori, un altro, come ancora. abbiamo potuto vedere... un altro! Adesso le carte sono diventate tutte pappagalli, L avete visto? Che bello il mondo dei pappagalli! Signori, arrivederci! Arrivederci! Arrivederci! Io mi vado a riscaldare il fuoco. Ciao a tutti, buonanotte.